Se andate su opzioni qui della rotellina andate in impostazione di gioco su argomente la riga di comando aggiuntivi, cliccate cioè sopra, incollate questo comando che ho, che ho appena incollato qui e fate fine. E ditemi se avete ancora problemi con il crash oppure il freeze o altre cose così. Quindi grazie a tutti per questa visione, un breve tutorial su come non crashare, su come non frizzare sempre su Overwatch 2. Quindi peraltro ragazzi scrivete nei commenti oppure entrate nel server Discord perché nello scorso video ho fatto un altro tutorial su come risolvere questi problemi con altri comandi aggiuntivi. Quindi come ho detto grazie a tutti per questa visione e se il video vi è stato utilissimo ti consiglio di lasciare un like. Ciao ragazzi, ciao.